Ah ok, check, check, prova Ah uh apri bocca ti danno dell'omofobo razzista misogino fancazzista, con la scusa dell'artista nel farlo ci godono ti tolgo il microfono ti voglio non zitto ma non cancelli ciò che è scritto quindi rimo il vero non credo a ciò che non vedo non so se mi spiego per voi prego e spero nel mio desiderio Ovvero un'estinzione senza redenzione perdizione nessuna eccezione di genere, religione o colore voglio tutti morti sepolti con i loro pensieri contorti distorti di una realtà che ai conti sembrano solo racconti per generare conflitti e confronti le disgrazie, non le conti sulle dita Sai quando è finita, senza via d'uscita Solo una sfida, senza partita E mi dicono, ma tu che ne sai della vita? Ma chi to tra chi si taglia, si impastica Chi si spara e chi si impicca Chi si droga, perifica, per ripicca la vita. Ma tu che ne sai non pensi più ormai quindi bye bye per me sei offline non sai cosa vuoi né cosa già hai non ci sono eroi non ci saranno mai ma tu che ne sai non pensi più ormai quindi bye bye per me sei offline non sai cosa vuoi né cosa già hai non ci sono eroi non ci saranno mai ma questo non basta sembra tutto una farsa tutto recitato e sei solo una comparsa forse sei tu il problema sembra tutto fatto Secondo qualche schema e questo è solo il primo A Piatto fatto come uno scatto per il tuo ritratto sempre più insoddisfatto ma il dado tratto è tratto e ciò che hai fatto resta del tutto intatto come un sogno astratto ma bastardo di un ratto io questo è scacco matto omologato, sì. confermato dato da un fatto per scontato un altro strato annebbiato da chi vi ha soldato fottuti, stolti, corrotti ottusi, confusi e storti per me siete come morti come zombie sordi volete le ragioni a tutti i costi siete solo buffoni con tutti i torti non siete padroni delle vostre sorti ma solo coglioni che credono degli stronzi